Abbiamo forse un grosso problema oggi infatti parliamo di inflazione e di recessione quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa potrebbe accadere e quindi cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro detto questo andiamo avanti infatti a marzo abbiamo registrato un'inflazione del 7,5% nell'eurozona al contempo però un altro grosso problema che si sta sviluppando è quello del rischio di una recessione infatti come avevamo già visto in alcuni video precedenti e anche in alcune live. L'inflazione è prevalentemente dovuta a cause esogene e non al miglioramento dell'economia, che invece farebbe dell'inflazione, tra virgolette, un aspetto quasi positivo in un certo senso e se entro, entro certi limiti e inoltre la situazione si è aggravata molto a causa della guerra in Ucraina. L'Unione Europea chiaramente su caso di questo tipo non può intervenire particolarmente però può intervenire in materia di crescita economica la quale sarà condizionata appunto dalle scelte a livello di politica fiscale dei governi e dalle scelte a livello di politica monetaria dalla banca centrale quindi in questo caso dalla banca centrale europea, guidata da Christine Lagarde. Ora però arriviamo al problema in concreto. In Europa c'è ovviamente il desiderio di non far affondare completamente la ripresa economica del post-Covid. Tuttavia la situazione dovuta alla guerra implica potenzialmente grossi problemi a livello energetico e con essi la possibilità sempre più concreta anche di una recessione. Per esempio basta pensare al fatto che la Germania senza il gas, russo si vedrebbe proprio fermare il proprio sistema industriale e questo chiaramente per il pil tedesco e di riflesso anche dell'eurozona sarebbe ovviamente molto drammatico e sarebbe un problema colossale e è vero che nel senso bisogna arrivare allo stop della russia per quanto riguarda il gas però nel senso purtroppo come ci siamo abituati in questi anni nulla è impossibile e quindi dobbiamo tenerne conto al contempo l'inflazione non dovuta a una situazione economica positiva ma dovuta a cause esogene quindi cause relative all'aumento del prezzo delle materie prime relative quindi all'aumento del prezzo del, dell'energia eccetera eccetera ecco questa situazione dell'inflazione accompagnata dal rischio di un'economia in stagnazione o addirittura di recessione ecco che può portare a un'ipotetica stagflazione infatti tutta questa situazione di cui stiamo parlando quindi l'inflazione il calo del pil eccetera può portare tutto ciò alla fine alla stagflazione quindi una situazione dove non c'è crescita economica e contemporaneamente abbiamo alti livelli di inflazione e qui stiamo parlando di problemi che non colpiranno solo ed esclusivamente sul versante finanziario ma colpiranno anche proprio tutta l'economia reale quindi nel senso anche in realtà la vita di tutti i giorni tanto vero che a, a molte persone saranno arrivate bollette più alte del solito anche molto più alte del solito e comunque gli effetti poi anche dell'inflazione quindi della mancanza di potere di acquisto della moneta rispetto a prima nel senso che la moneta avrà meno potere di acquisto rispetto al passato ecco che questo impatterà ovviamente sulla vita di tutti i giorni banalmente il caffè che in tanti bar oramai nel senso non costa più un euro come era la norma fino a poco fa ma costa già per esempio 1 euro e 10 ecco questa è ovviamente una cavolata però nel senso questo è un effetto effettivamente del fatto che i bar hanno maggiori costi e quindi devono rientrare ora si potrebbe pensare al fatto che l'inflazione si potrebbe comunque frenare con delle politiche monetarie ma in realtà non è esattamente così questa volta ci sono dei problemi di cui dobbiamo tenere conto la ragione è che alzare i tassi di interesse non conterrà i prezzi delle materie prime e dell'energia anzi al un tempo un rialzo dei tassi potrebbe oltre a non avere grandi effetti sull'inflazione anche aggravare un'ipotetica recessione o favorirne gli sviluppi e lo stesso discorso vale anche per il terminare il quantitative easing insomma in conclusione la BCE non si trova in una posizione molto bella in quanto da un certo punto di vista ci potrebbe stare a alzare i tassi di interesse perché si vuole frenare l'inflazione e comunque sia politiche restrittive come il rialzo dei tassi di interesse o il fermare il quantitative easing, è ovvio che politiche restrittive possono comunque frenare l'inflazione però al contempo le cause esogene dell'inflazione stessa e il rischio di un'economia comunque che frena che sta già frenando e che rischia di frenare sempre di più frenano anche la BCE nelle sue decisioni giusto per dare un'idea di quanto questa guerra stia pesando proprio sull'economia europea basti pensare che la crescita del PIL nell'eurozona secondo il vicepresidente della BCE nel primo semestre del 2022 potrebbe essere addirittura vicina allo zero i livelli di fiducia delle imprese e dei consumatori sono molto bassi infatti le aziende avranno costi molto più alti dal punto di vista dell'energia e le famiglie avranno molto meno potere d'acquisto a causa dell'inflazione e a causa anche del fatto che molti soldi andranno in energia nel senso che le bollette per esempio sono più alte tutto è più alto e quindi si hanno meno soldi già per quello e come se non bastasse comunque la moneta perde potere d'acquisto e quindi c'è tutto un, un insieme di di difficoltà in un certo senso che poi alla fine è proprio questo il significato del perdere potere d'acquisto nel senso che prima con gli stessi soldi compravamo più cose rispetto ad adesso e in futuro le cose potrebbero peggiorare infine ad aggiungere problemi a tutto ciò anche i governi già provati comunque dalla gestione della pandemia dovranno affrontare adesso maggiori costi in termini di energia in termini di spesa militare e in termini anche di interessi sui titoli di stato quindi in conclusione la situazione non è delle più belle però nel senso dal nostro punto di vista dobbiamo comunque mantenere la nostra mentalità sui mercati quindi usare la price action e valutare ovviamente ogni situazione eccetera eccetera comunque con questo è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti invito se ti va di seguirci anche su instagram nella pagina Yarforex e ti invito sempre se, se ti va di iscriverti al canale per non perderti nuovi video e di attivare la campanella e ti chiederei se il video ti è piaciuto di lasciare un like in modo da farcelo sapere ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di marketing, di business e di sviluppo dei business nel senso che si vanno a vedere proprio le strategie eccetera eccetera e, e niente con questo ti saluto, ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima, ciao!